Ciao a tutti. Oggi prepareremo la sbriciolata di mele mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per la frolla, farina di tipo doppio burro, uova, zucchero, lievito per dolci, scorza di limone vanillina. Per la farcia mascarpone, mele tagliate a cubetti, zucchero e cannella in polvere. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettere all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro. La farina. Le uova. Il lievito. E la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta, sbricioliamone metà sul fondo di una tortiera rivestita con carta da forno del diametro di 24 cm. Abbiamo messo metà dell'impasto, adesso lo allargheremo sulla teglia. Dopo aver livellato bene e formato i bordi, adesso andremo a preparare la crema. Nel boccale pulito mettiamo lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Unire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il mascarpone e la cannella ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 3. Versiamo la crema nella ciotola con le mele. Amalgamiamo bene con la spatola. Versiamolo sulla frolla. Livelliamo bene. Bicioliamo sopra il resto dell'impasto. Cuocere in forno preriscaldato a 170 gradi per 40-50 minuti circa. La sbriciolata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Trasferiamola successivamente in un piatto da portare e spolverizziamola con zucchero a velo. Sbriciolata di mele e mascarpone. Grazie e alla prossima ricetta!